Ecco qui il dispositivo Audio Jammer JDM01 dal nostro catalogo dell'acustica Europe SRL. Una 24 ore molto anima, abbastanza leggera, composto il kit da valigia, due radiocomandi per l'attivazione remota, due chiavi di sicurezza ed un caricatore per farla lavorare 24 ore su 24 ad alimentazione elettrica o per caricare la batteria interna al litro sul fianco abbiamo lo spinotto DC per la ricarica e la serratura di sicurezza andiamo a vedere come funziona inseriamo la chiave di sicurezza attiviamo il sistema nella parte superiore abbiamo un led che identifica l'accensione del sistema ovvero che il sistema è pronto ad essere attivato come funziona? con il radiocomando darò l'input di accensione del sistema quindi si spegnerà il led e inizierà il suo lavoro di audio jammer ovviamente adesso all'interno del video ascolteremo dei suoni, dei rumori che percepirà solo ed esclusivamente il microfono del telefono o in generale le microspie o registratori in genere noi con l'orecchio non ascolteremo nulla quindi per noi non, non ci sarà differenza vado a sistemare con il pulsante l'attivazione il Spegnendo il sistema si riaccende il LED blu che ci dice che nuovamente, è nuovamente in attesa di essere attivato. Possiamo fare un test anche ad esempio con un registratore digitale, questo dal nostro catalogo, sub L1, con microfono, autofono, non Andiamo ad attivare il registratore, attendiamo che sia pronto la registrazione, ok perfetto da questo momento il registratore sta acquisendo tutto l'audio, lo posizioniamo ad esempio qui, su questa sedia siamo circa 4 o 5 metri dalla valigetta, attivo il sistema audio Jam. a vedere che cosa abbiamo registrato con il dispositivo lo spegniamo ok perfetto lo colleghiamo con l'adattatore una porta usb del pc attendiamo che venga riconosciuto eccolo qua ecco qui questo è quello. Okay, perfetto, da questo momento il registratore sta acquisendo tutto là. Quello il che abbiamo registrato leggermente. Su questa serie saremo circa 4-5 metri dalla leggenda. Attivo il sistema, auto jammer. Okay. Vedete, quando è stato attivato il jammer, sentirà questi suoni, questi rumori, la nostra voce non è assolutamente percepibile. Adesso a vedere che cosa abbiamo Ed ecco quindi quello che accade utilizzando il dispositivo JDM01 di Endoacustico. Grazie per la visione del video e continuate a seguire il nostro canale per tutti quanti gli aggiornamenti sui dispositivi per la sorveglianza audio-video e non solo.